Bene, il titolo di oggi è La vostra santificazione. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi e di piacere a Dio e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione. Abbiamo affrontato i primi tre capitoli che sono un po' l'insegnamento di Paolo, eh, la parte cherigmatica. vedremo che poi tutte le lettere pauline avranno un po' questa struttura, la prima parte eh, cherigmatica, l'insegnamento. Indicativo e poi la seconda parte, il comando, eh, la parenesi e questo invito a comportarsi in maniera degna del Signore. E quindi Paolo introduce questo, eh, questa eh, parenesi attraverso per il resto fratelli, quindi in questo resto eh, ci sono tutte queste indicazioni morali e le introduce attraverso eh, due verbi vi preghiamo e vi supplichiamo eh, quindi la supplica è una preghiera insistente quindi eh, quelle stesse parole che Paolo usa eh, per eh, rivolgersi al Signore non solo la preghiera ma anche la supplica questo eh, modo insistente di rivolgersi a Dio di quasi non lasciarlo in pace, la stessa modalità lui la usa nei confronti dei tessalonicesi. Allora potremmo chiederci come mai usa questo stile, cioè che è lo stile della preghiera? Eh, forse perché ehm, innanzitutto ha profondo rispetto di fronte alla comunità di Tessalonica e i singoli tessalonicesi, eh, ma eh, dall'altra parte anche perché eh, come Cristo si è fatto povero per noi anche l'Apostolo il Cristiano deve comportarsi in questa eh, povertà profonda, potremmo dire in questa eh, umiltà, in questo atteggiamento eh, quasi eh, facendosi sotto gli altri mettendosi sotto gli altri in certo senso no? e e quindi, ehm, Pensiamo all'Apocalisse, eh, quando al capitolo 3, versetti 19 e 20, Gesù dice «Io sto alla porta e busso, eh, se qualcuno mi apre, entrerò e cenerò con lui». Quindi eh, più o meno è questa la citazione, cioè questa consapevolezza che Gesù si fa precario, cioè innanzitutto Dio che si è fatto povero per noi è innanzitutto Dio che è alla ricerca dell'uomo fin dall'inizio dalla creazione quando Adamo ed Eva eh, hanno commesso il peccato e che cosa fa? Dio non li abbandona ma li cerca e dice Adamo dove sei? ecco il Signore si mette sempre in cammino verso di noi è Lui che ci cerca è Lui che si fa povero o ad esempio come dicevo eh, l'altro giorno parlando della notte, no? quando Gesù parla della preghiera e fa eh, questo esempio dei tre amici, un amico che bussa ad un altro amico e cerca ospitalità. È innanzitutto il Signore quindi che si fa povero, che bussa alla nostra porta, che ci cerca, che non ci lascia in pace, che riconosce quelle che sono le nostre capacità i nostri doni e lui, li cerca, li desidera desidera questa profonda condivisione allora mi sembra questo ingresso di Paolo eh, dentro eh, l'esortazione è un ingresso potremmo dire in punta di piedi ecco, cioè io vi ho detto fino adesso tutto quello che ha fatto Gesù adesso vi chiedo vi supplico che voi viviate secondo questo stile di Dio vi supplico nel Signore Gesù quindi non solo sono io, ci metto me stesso, ma soprattutto Paolo che è l'Apostolo e l'Inviato di Dio, lo fa nel nome del Signore Gesù, non lo fa per se stesso. Non fa perché, non dice, non, non, non, non dovete compiacere me, non, non è per farmi un piacere perché mi volete bene. Ma cioè, se io sono venuto da voi, sono venuto proprio per Cristo Gesù, eh, non tanto per fare eh, il bello di casa, insomma, cioè... Quindi è importante vedere come Paolo ha sempre ferma, chiara questa consapevolezza di essere del Signore, di appartenere a Lui, di essere mandato da Lui ed è in questo che si caratterizza tutto il suo ministero affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi Paolo ricorda sempre, abbiamo visto, no, che Paolo si rifà sempre al suo comportamento, al comportamento eh, di Timoteo, di Silvano. Eh, quindi, è come dire, voi avete visto come noi ci siamo comportati e tra di noi e con voi. Qual è il nostro stile di vita? Quindi ci, siete, eh, ci conoscete bene? da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio quindi Paolo è in questa tensione continua dove cerca sempre di piacere a Dio e così già vi comportate cioè avete imparato e già lo fate cioè avete visto, avete vissuto abbiamo vissuto insieme questa cosa quindi già lo so che voi fate così già ho avuto notizie poi sono stato confermato in questa cosa possiate progredire ancora di più. Già Fate, già camminate, e lo riconosco, ed è importante riconoscerlo, ma anche il cammino, come progredire. E qui è, è chiaro che fa il riferimento un po' allo stile dell'ebreo, all'alakà, che erano questa serie di comportamenti, no? la via da seguire, no? pensiamo ad esempio al Salmo 1 che è l'ingresso nel libro dei salmi come inizia le due vie cioè la via dello stolto e la via del saggio di colui che ascolta la parola del signore che è come un albero fecondo lungo il fiume e quindi attraverso questa immagine eh, siamo chiamati ad entrare un po nel senso profondo del cammino cioè la mia vita è un cammino continuo e quindi come possiamo camminare in questa vita? Come possiamo progredire ancora di più? Non possiamo fermarci, perché fermarci alla fine è tornare indietro. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Quindi vedete come spesso... Eh, Paolo ritorna alla consapevolezza della comunità di Tessalonica voi sapete, voi conoscete, vi ricordate ecco quindi ehm, eh, c'è questo continuo, avete imparato cioè eh, è molto ridondante proprio per dire che cioè voi le sapete già queste cose qua però io ve le ricordo eh, regole di vita che eh, vi abbiamo dato ed è importante anche fermarsi su queste regole di vita, su questo cammino, non solo abbiamo eh, il Vangelo che ci accompagna, che eh, accompagna la nostra vita, che ascoltiamo ogni giorno, ma anche pensiamo alle nostre regole di vita, alle nostre Costituzioni, ai nostri direttori, alla, alla nostra tradizione anche delle nostre congregazioni, quello che eh, abbiamo ricevuto attraverso dei testi fondamentali ma anche quello che abbiamo ricevuto dentro di vita concreta quello che abbiamo imparato eh, dalle suore che stavano prima di noi dai padri che stavano prima di noi no? quindi è stato un insegnamento continuo ed è un insegnamento che non finisce mai quindi eh, è bellissimo queste regole di vita ehm, non è qualcosa di morto, un libro che siamo chiamati a leggere, ma è un libro pieno di vita, un libro sperimentato sulla propria pelle e sulla pelle degli altri che ci hanno preceduto nel cammino. E Quindi mi sembra importante anche oggi riflettere eh, anche non solo sulla parola del Vangelo innanzitutto che abbiamo ricevuto, sulla parola di Dio, ma anche quella parola che abbiamo ricevuto attraverso i nostri fondatori e tutte le persone che hanno seguito, li hanno seguiti dentro questa via. Paolo mette da parte del Signore, quindi anche le nostre stesse costituzioni, cioè dobbiamo affrontarle come qualcosa che viene dal Signore, perché se questo carisma e se questo istituto è stato riconosciuto non è qualcosa che ci siamo messi in testa noi anche quando ci possono essere dei momenti di crisi di difficoltà e di fatica se questa cosa viene da dio eh, bisogna andare avanti eh, ad esempio eh, padre venturini all'inizio prima di fondare era andato eh, dal patriarca di venezia eh, e il patriarca di venezia per chiedere un po' di discernimento e il patriarca lo manda da Don Giovanni Calabria gli dice va da questo uomo che è un uomo di Dio, un santo e lui ti dirà e Don Calabria gli dice questa è un'opera di Dio e lo aiuta a, a, ad andare avanti, non solo ad andare avanti nel discernimento ma diventeranno amici eh, si consoliderà questa amicizia spirituale dove e ci sarà un sostegno reciproco dentro il cammino della vita quindi anche questa solidarietà dei Santi questa eh, vediamo che eh, dentro eh, questo eh, plurale di cui parlavamo anche ieri no? c'è la consapevolezza dell'importanza di Paolo ma vediamo anche Paolo come mette sempre vi abbiamo insegnato quindi c'è anche questo senso che Paolo non è andato lì da solo ma c'è stata una comunità ha insegnato, questa inf è infatti, è volontà di Dio, la vostra santificazione. E quindi, eh, Paolo, vediamo che va sempre più in profondità e fa lentamente un passo, sempre di più, però, vedete quanto torna, eh, quante volte torna. Vi supplichiamo, nel, eh, vi preghiamo e vi supplichiamo nel Signore Gesù. Le regole che vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Questa è infatti è volontà di Dio, la vostra santificazione. Cioè Paolo dice non sto parlando per me stesso. E che cos'è questa santificazione? Cioè eh, nella, quando noi sia, diciamo eh, sia santificato il tuo nome, eh, diciamo in fin dei conti che sia riconosciuto il nome di Dio e quindi... Quando noi facciamo questa preghiera è un passivo divino, è il Signore stesso che santifica il suo nome. Noi non potremo mai santificarlo in fin dei conti, no? cioè lui è già santo, è tre volte santo. E che cosa possiamo fare noi a lui? Però in questa preghiera noi ci impegniamo. Perché, eh, sì, tu, sei tu, Signore, che ti santifichi, sei tu tre volte santo. Però se io dico sia santificato il tuo nome, dico almeno che non mi metta in mezzo a fare ostacolo, almeno che io cerchi di santificare il tuo nome, la preghiera, le, le, lo stile di vita e così via. Quindi in questa eh, santità di Dio c'è anche di mezzo la nostra santificazione gli riconosce che noi siamo cristiani, che noi siamo dei testimoni e quindi lui vuole che venga fuori la nostra appartenenza a lui.